buongiorno amici buongiorno amiche oggi un video importante a cui tengo perché eh, ho già fatto un video su questo eh, adattatore però eh, in questo video ho detto una cosa errata e visto che questo adattatore sta avendo molto successo mh, anche tra gli amici del gruppo telegram android auto che vi metterò in descrizione Ritengo doveroso dover fare un, un nuovo video per specificare meglio. Allora, questo adattatore collega il vostro smartphone Android al vostro sistema multimediale Android Auto e lo fa in modalità wireless, quindi non vi servirà più il cavo ma vi connetterete senza fili non ha niente a che vedere con carplay quindi non collega un iphone e non sfrutta il modulo carplay per collegarsi alla vostra auto ma appunto come dicevo è un android to android vedete è inserito nella, nella presa usb è abbastanza piccolo ha solo questo led che, che lampeggia è fatto diciamo di un materiale solido e un nero opaco quindi non, non prende le le ditate e sinceramente mi pare che non scaldi mai non ho mai notato problemi di sorta anche spostandolo non non perde il segnale cosa che invece con altri adattatori hanno il cavo molto molto sensibile e se si spostano si perde il segnale a me questo non è mai successo io sto testando questo prodotto da mesi e non ho mai avuto un problema. Appena salgo in auto, si collega in modalità wireless. E quindi sono molto soddisfatto e anche gli amici del, del gruppo Telegram in cui lo stiamo utilizzando in parecchi. Faccio una premessa: io ho comprato e utilizzato il famoso AA Wireless. Card Saifi e un po' tutti i prodotti che ci sono in, in commercio, mi manca solo il Motorola M1 che non ho, non ho voluto comprare. Questo prodotto con 78 euro secondo me è il best buy, è il best buy perché lo trovate su Amazon, quindi avete 30 giorni per fare il reso se non vi dovesse funzionare. Perché le auto sono tante, i sistemi multimediali sono tanti, può anche succedere che ci siano delle incompatibilità. Io per adesso non ne ho avuto notizia, però la possibilità c'è sempre. Quindi con 78 euro vi trovate un prodotto che fa quello che sostanzialmente voi volete. Cioè buttare via il cavo. Allora, altra cosa che avevo sbagliato nell'altro video e che tengo a precisare... Eh, ci sono gli aggiornamenti firmware e io ne ho anche fatto uno, quindi eh, un domani se vi dovessero essere problemi con le future versioni di Android c'è la possibilità di aggiornare il firmware e io vi metterò nella, ehm, nella descrizione di questo, di questo video, vi metterò una guida che ho fatto io in italiano passo passo per l'aggiornamento firmware aggiornamento che non è difficile ma che comunque eh, vi può essere utile eh, averlo in italiano e con delle immagini di, di spiegazione vi metterò anche in descrizione il link d'acquisto su, su Amazon quindi ecco un video doveroso per correggere un errore che avevo fatto e per confermarvi dopo mesi che per me questo resta il miglior acquisto io che li ho provati quasi tutti questi, questi accessori eh, alla fine ho venduto a wireless ho venduto tutto e mi tengo questo perché si collega sempre si collega eh, velocissimamente e quindi fa quello che vogliamo noi sostanzialmente buttare il cavo um, facciamo un piccolo una piccola aggiunta questi sono prodotti, lui ha come diciamo concorrenza il Carling Kit A2A eh, e mm, il, ha come dicevo ha, ha wireless e card sci cioè prodotti che sono dedicati a smartphone Android che si vogliono collegare alla, al vostro sistema multimediale eh, ed essere visti dall'auto come un android quindi come se voi foste collegati via cavo senza perdere le copertine spotify come in questo caso mentre altri prodotti sempre sul mercato come Carling kit 4.0 come 8 u2x e come molti altri questi qui invece ehm, vengono visti dal sistema multimediale come se fosse collegato un iPhone. Questo sì, fa sì sempre che voi eh, possiate utilizzare Android Auto in modalità wireless, però ad esempio nella mia auto si perdono le copertine eh, Spotify eh, e questo sinceramente a me dà, dà un po' fastidio ma se per esempio nella vostra auto qui il display non è generoso e non vi mostra le copertine Spotify potete tranquillamente acquistare Carling Kit 4.0 che comunque eh, funziona funziona discretamente oppure 8cast U2X ma, però ciò premesso io preferisco questo eh, questo vi consiglio e direi, che, direi un po' che è tutto Uh, saluto Pasqui che ci ospita nel suo, nel suo canale, gli amici del canale YouTube Revotech e ci vediamo presto con delle novità.